Buonasera di nuovo, bentrovati. Si è ormai conclusa, si sta per concludere la prima giornata del Milano IFidelity. Siamo nella sala di Audiografiti, c'è anche un'interessante novità. Raccontaci subito qualcosa. Intanto di questa prima giornata che cosa mi vuoi dire? Ma allora è stata una giornata molto positiva e abbiamo visto tante facce nuove, ragazzi giovani, interessati. Ehm, per quanto riguarda audiografiti quest'estate abbiamo eh, intrapreso questa nuova avventura con Chi Audio e siamo molto contenti, è un diffusore attivo, e quindi un, un prodotto piuttosto nuovo. Lascerò poi a Vim di Chi Audio che è qui con noi raccontare magari qualcosa di più tecnico. E che dire, la giornata è volata, è stato veramente un susseguirsi di musica, emozioni, vedere i nostri clienti, insomma, vedere gente interessata proprio a, al mondo della musica, cosa che secondo me rispetto agli altri anni c'è stata un'affluenza maggiore. Bene, questa è senz'altro una buona notizia, eh, quindi grazie, buon proseguimento di serata e eh, auguri anche per la giornata di domani. Grazie. Ciao, porca frescata! No, no, la domanda tecnica ragazzi me la sono proprio...